Ok, allora eh, riprendiamo eh, quest'oggi dove, dove ci siamo lasciati diciamo così di mercoledì scorso eh, sul tema dei, eh, degli algoritmi, la progettazione di algoritmi. Eh, ricordate che insieme avevamo ragionato sul problema del massimo comunivisore e nella lezione sui diagrammi di flusso invece no, ho provato a giocare un pochino con le equazioni di secondo grado. Adesso ragioniamo un po' su quello che abbiamo fatto e poi cerchiamo hm, di andare avanti. Eh, prima di entrare nel vivo, però vi ricordo che abbiamo definito le squadre di laboratorio che inizierà mercoledì, quindi questa settimana, mercoledì e giovedì. Eh, mi hanno fatto notare che questa descrizione non era autoesplicativa come pensavo. Eh, e quindi spendiamo due parole per dire che voi siete divisi in tre squadre sulla base del vostro cognome. Queste tre squadre sono allocate in giorni e luoghi diversi, e quindi tutti coloro il cui cognome, dal punto di vista dell'ordine dell alfabetico, viene dopo questa stringa e prima di quest'altra, eh, verranno, quindi dovete vedere il vostro cognome, se doveste cercarlo in un dizionario, se viene prima o dopo queste paroline. Che non, hanno, non corrispondono al cognome di nessuno, no? sono delle iniziali, voi non lo sapete più. Una volta c'erano le enciclopedie con 48 volumi, e allora c'era l'enciclopedia le in cui c'erano le voci dalla AA alla BC, no? e quindi c'erano dei range di lettere all'interno delle quali ricadono il vostro nome. Okay? La prima eh, diciamo così, esperienza di laboratorio viene fatta nella squadra 3, che eh, è posizionata il mercoledì quindi chi è praticamente nella parte finale dell'alfabeto di questa aula, dovrebbe venire mercoledì alle 16, mentre invece chi è nella parte iniziale, nella parte mediana dell'alfabeto, può venire giovedì mattina in uno o nell'altro turno rispettivamente. Confermatemi solo che non avete altre sovrapposizioni con analisi eh, chimica o altre cose, no? solo col calcetto, va bene. Eh, il luogo è diverso, nel senso che il mercoledì, che è un pochino più scomodo perché viene la sera, verrà in un posto un pochino più comodo perché lib 1 si trova qua sopra, aspetta, là sopra, eh, comunque è eh, dall'ingresso principale salite giù al secondo piano a fianco dell'aula 1, quindi adesso noi siamo nella, nella, nel lato pari, aula 4, dovete andare nell'altra ala, fianco dell'aula 1 vedete che c'è una scala che sale e indica l'AIB. Al secondo piano c'è questo laboratorio informatico. Mentre invece coloro che sono nei turni del giovedì si va nel laboratorio 2B, che non è vicino al 2, al laboratorio 2, ma è completamente da un'altra parte. B sta per via Boggio, okay? Via Piercarlo Boggio che è la via che sta dietro al cantiere del Politecnico, praticamente in corso Ferrucci, dove ci sono le aule M, quindi voi dovete entrare nel fabbricato delle aule M, M come mensa, infatti si chiamano così perché lì una volta c'era la mensa delle ferrovie e eh, all'interno di queste c'è l'aula 3M, 5M eccetera eccetera e poi ci sono dei laboratori in punta nel fondo del corridoio o all'inizio dipende da dove entrate che si chiamano live 1B, 2B, 3B eccetera, ok? Uh, in linea d'aria non è molto lontano ma c'è il cantiere in mezzo che vi obbliga praticamente a uscire dalle aule R e rientrare non so se avete già fatto questo giro chi normalmente gravita su quella zona eh, lo odia già eh, oppure se arrivate da fuori potete entrare direttamente da Corso Ferrucci da, da via, via Boggio ok? quindi mi raccomando non andate live 2 dicendo qua dovrebbe esserci informatica se no vi guardano strani mm? Ok, eh, nei laboratori andrete a svolgere il testo che vi abbiamo pubblicato venerdì, noi tutti venerdì, salvo incidenti, cerchiamo di pubblicare il testo per la settimana successiva. Vedrete che i testi dei laboratori sono sovrabbondanti, cioè non ce la farete normalmente a finirli nell'ora e trenta a disposizione, ma va bene perché così vi lasciamo qualche cosa con cui potervi anche esercitare a casa e non solamente all'interno del laboratorio. Quindi per noi è normale che di quegli esercizi ce ne siano alcuni che riuscite a fare lì, magari qualcuno riesce a fare più esercizi, altri meno in funzione della, della vostra velocità di lavoro, ma questo va bene, ci sta, e, e altri esercizi invece ve li portate a casa, e ci potete lavorare in tutta la settimana. Noi poi, sempre il venerdì di questa settimana, vi pubblicheremo su Telegram un sondaggio per chiedervi qual è l'esercizio che vi ha dato più filo da torcere. E quindi voi potete rispondere entro il lunedì della settimana successiva, così nella ore di laboratorio o di lezione della settimana prossima svolgiamo insieme l'esercizio che avete diciamo così, percepito come più difficile o più problematico. E questo lo faremo, cercheremo di mantenere questo ritmo ogni settimana, così non vi sganciate mai dall'informatica. Ogni giorno c'è qualcosa. Ok, quindi eh, ci si vede direttamente nelle, nei laboratori indicati. Se ci fosse qualcuno che ha degli impedimenti, magari che già al secondo anno ha delle sovrapposizioni, eccetera, eccetera, per qualche motivo avesse difficoltà a frequentare in quel turno, me lo dica, però che ci siano impedimenti reali, perché altrimenti diventa il caos, se 250 persone dicono ma io preferirei perché alle 13 digerisco, quindi preferirei venire prima o altre cose. Ok, chiuso la parentesi, ehm, riflettiamo no, dal punto di vista della progettazione di algoritmi a ciò che abbiamo fatto la volta scorsa, essenzialmente. Ehm, prendiamo questo. Questo è un esempio, questa slide eh, semplificata, del lavoro che abbiamo fatto insieme mercoledì scorso, ossia di riflettere sull'algoritmo per il calcolo del massimo comune divisore, dove abbiamo letto la le definizione di un problema, in questo caso essendo un problema matematico è stato facile, perché che cos'è il massimo comune divisore ce lo dicono i matematici, non dobbiamo spiegarlo, è stato più difficile per assurdo fare l'esercizio del nome più frequente perché abbiamo dovuto spiegare tutto che non del massimo condivisore che è una cosa che tu apri il libro di matematica e ti dice magari ti va avanti per tre pagine ma è già scritto lì e quindi nel momento in cui io richiamo questo requisito so già esattamente di cosa sto parlando quindi abbiamo analizzato il problema abbiamo cercato di capire che approccio dare alla soluzione questa che abbiamo chiamato soluzione informale io l'altra volta l'avevo chiamata la strategia risolutiva abbiamo pensato ma se provassimo tutti i numeri uno dopo l'altro, ci sembra una soluzione così sbagliata? No, ci sembrava furba, e allora l'abbiamo poi sviluppata in una soluzione più formale, ad esempio sotto forma di pseudocodice. Formale perché ci siamo dati un ordine, siamo andati per punti, ci abbiamo cercato di essere il più possibile precisi su che cosa dovesse fare. Non te lo racconto a parole, con termini più o meno vaghi. No? Cerco di essere preciso passo passo, no? in modo da avere eh, una rappresentazione precisa, formale, dell'algoritmo che ho in mente e che voglio realizzare. Dell'algoritmo che secondo me risolve il problema secondo la strategia che ho pensato. Dico secondo me perché poi che lo risolva davvero o no, lo vedo poi solo a conti fatti, ma nei ragionamenti che faccio mi sembra che sia quello valido per risolvere il problema. E questo, questi sono passaggi che faremo sempre, di fronte a qualunque tipo di problema, cominciamo a chiederci ma come lo risolvo, come lo approccio, da che parte lo prendo e poi una volta che ho capito da che parte lo prendo comincio a dettagliare come, come lo, lo risolvo. Tutto questo senza sapere una riga o una singola istruzione di un linguaggio di programmazione, non interessa, qui non stiamo ancora pensando a scrivere in python, in cio, in java, in quello che volete. Stiamo pensando a formalizzare il metodo di risoluzione di un problema. Questi tre passi all'inizio cercheremo di renderli più espliciti, poi più avanti alla fine ci diventano quasi intuitivi, quasi sottintesi, ma ci sono sempre nel nostro ragionamento. No? Non c'è mai il salto dal problema al programma, perché se sennò sto scrivendo istruzioni a caso. Hm? Poi capita invece, spesso, che il problema che ci viene dato da risolvere non sia così facile da poter digerire in un colpo solo. No? Allora, questo qua, l'MCD, va bene. Ti so descrivere in poche parole come intendo risolverla, poi queste poche parole diventano magari 30 righe, che abbiamo scritto l'altra volta, di dettaglio, e poi diventeranno un programmino, e va bene. Ma se il problema fosse più complesso, ci diventa anche difficile descriverlo in un colpo solo. E allora il lavoro che dovremmo fare preliminarmente è quello di spezzare un problema in più sottoproblemi più piccoli, in modo da poter digerire uno per volta. Nell'analisi del problema, quando questo è complesso, dobbiamo semplicemente spezzarlo, dividerlo, separarlo in sottoproblemi più agevolmente eh, risolubili quindi questo è il primo, è, è, è il primo passo ehm, proviamo a fare un altro esempio che è qua proposto sulle slide e qui ci propongono di sviluppare un algoritmo che ci permette di scegliere che auto acquistare ok? Eh, ci hanno trovati i soldi in tasca e vogliamo acquistare un'auto. E sulla base di che cosa la possiamo acquistare? Eh, ne abbiamo delle var varie alternative, più o meno efficienti, quindi che consumano più o meno carburante, che hanno un costo di acquisto più o meno elevato, e quindi io penso che per la prima auto conosco il prezzo di acquisto e l'efficienza dell'auto, quindi consumo in chilometro al litro, o litro per 100 km, dipende un po' che unità di misura volete e anche dell'altra auto. E però come faccio a decidere? Perché eh, se l'auto che costa meno avesse un consumo inferiore, presto scelta. Costa meno e è più efficiente. Ma il testo invece nella seconda riga mi dice che l'auto che ha maggiore efficienza è più costosa, quindi quella che ha maggiore efficienza, cioè un consumo minore, costa di più. Quindi, mi conviene prendere l'auto che costa di più e consuma meno o l'auto che costa di meno e consuma di più? Come tutti i problemi ingegneristici, la risposta è dipende. Quindi, dipende sempre la risposta giusta. Poi, dipende da cosa? Dipende, almeno da due fattori, quanti chilometri faccio all'anno e qui dice prevedi di tenere l'auto per dieci anni e quindi il secondo fattore è il valore di vendita dell'auto tra dieci anni tra dieci anni quell'auto lì che era più economica la devo rottamare oppure un'auto che ha ancora magari un prezzo di vendita di cui devo tener conto ovviamente no? quindi la domanda quale auto è più conveniente deve tener conto di tutti questi fattori alcuni dati sono espliciti, altri dati invece in qualche modo li dobbiamo esplicitare noi. E questa fase di analisi del problema oh, si può provare a eh, schematizzare. No? Ad esempio dice quali sono gli ingressi e l'uscita del programma che dobbiamo scrivere? i dati di in ingresso, nel caso dell'MCD i dati di in ingresso sono i due numeri di cui volevo il minimo denominatore, nel caso dei nomi più frequenti i dati di in ingresso sono l'elenco degli studenti, qui i dati di in ingresso sono sicuramente quelli citati, cioè il prezzo di acquisto e l'efficienza dell'auto 1 e dell'auto 2, poi un dato che non abbiamo citato prima non ci è venuto in mente, quanto costa il carburante? Eh. A saperlo, perché ogni mese qua cambia, però non è indifferente, quindi devo sapere quanto carburante consumerò, che dipende dall'efficienza del veicolo, dai chilometri che percorro e poi anche dal costo del carburante, perché se dici ah, tu hai consumato in quest'anno 800 litri di benzina, per gli 800 litri di benzina non lo puoi confrontare con i 12.000 euro di acquisto, devi portare tutto chiaramente in euro, in no? unità una, un di misura confrontabile. Quindi ci serve anche il prezzo al litro del carburante, chilometri percorsi e la durata di utilizzo del mezzo. E quindi cosa, cosa facciamo? Questo è semplice, nel senso una, una serie di passaggi lineari, non ci sono... In... No scelte da fare qua dentro, semplicemente prenderò i dati di chilometraggio, di efficienza e sulla base del chilometri percorsi e dei litri di carburante, chilometri per litro o litri per 100 chilometri, poi devo solo non sbagliare la proporzione, ma è una cosa da terza elementare, calcolo quanto carburante consumo in un anno. Una volta che so quanto carburante consumo, so anche quanto spendo per quel carburante, perché basterà moltiplicare il carburante per il prezzo al litro, e questo mi darà il costo annuo, operativo annuo dell'auto, a meno che non vogliamo aggiungere qua altri fattori come il costo della manutenzione, dei tagliandi, eccetera, eccetera, nel caso in cui possono essere diversi tra i due modelli di auto. E poi questi costi operativi annui li moltiplico per 10 che mi danno il costo operativo su dieci anni, e gli sommo il prezzo di acquisto dell'auto. E questo mi darà il costo totale dell'auto. Quindi ho un programmino che fa una serie di somme e moltiplicazioni, con ecco, uno di speciale, e alla fine mi dà un numerino che è il costo totale di quell'autoveicolo. Quell Se dopo dieci anni pensassimo di rivenderla, dovremmo aggiungere un altro dato di in ingresso, che è il prezzo di vendita, che ovviamente nel nostro calcolo andremo a sottrarre dal costo totale, perché quelli sono soldi che tra dieci anni mi rientreranno in tasca. Quindi no, questo è un problema molto semplice, però fermarsi un attimo a ragionarci, ci ha permesso di evidenziare che bah, dobbiamo capire se, se la vendiamo o no quest'auto, perché qui non è scritto, eh, abbiamo pensato al costo del carburante che nella slide precedente non era citato e quindi magari se da qua avessimo cominciato a scrivere codice magari ci saremmo dimenticati e poi a un certo punto avevamo dei valori che non sapevamo come convertire perché ci mancava un dato di partenza e abbiamo cominciato nella nostra mente a già immaginarci un pochino le formulette appunto sono formulette da terza elementare moltiplicazione e divisione. però già in questa cosa dell'efficienza ci si incasina sempre no? che non sai mai se sono i chilometri per litro o i litri per chilometro. No? Non hanno unità di misura simpatiche queste cose qui. E quindi il passo successivo qual è, avendo fatto questa analisi del problema, è formalizzarlo. Quindi finora ci siamo fatti una chiacchierata per convincerci tra di noi che fare quei calcoli che non ho ancora scritto, non li ho ancora formalizzati. Ho solo descritto quali sono i passaggi logici che intendo fare per risolvere il problema. Il passo successivo è quello di passare a una formalizzazione, cioè scriviamo questo cavolo di formule, diamo dei nomi a questi valori, in modo che poi alla fine no, parliamo di qualcosa di, di qualcosa di concreto, non di parole. E noi abbiamo visto la settimana scorsa due modi diversi di formalizzare il problema, equivalenti, intercambiabili, che sono appunto lo pseudocodice e eh, i diagrammi di flusso. Eh, e come già dicevo la, la volta scorsa lo ripeto è questione molto spesso di preferenze no? perché alla fine l'informazione che ci metto è la stessa l'informazione che posso eh, diciamo così, rappresentare è la stessa il programma di flusso è più facile da seguire a occhio però richiede più spazio quindi un programma più complicato diventa magari più dispersivo e soprattutto se non lo fai in modo ordinato diventa ancora me meno leggibile anziché più leggibile eh, pseudocodice eh, forse più, più semplice, più, più scarno anche, magari non riesce a fare annotazioni, è di, più difficile capire il flusso delle operazioni, ma allo stesso tempo è più compatto, occupa meno spazio. Però sono due forme alternative. No? Ehm, e anche qua, quando ci accingiamo a tradurre un problema, nei passi risolutivi, l'operazione che la nostra mente sta continuando a fare è di semplificare. Analisi. No? Abbiamo fatto l'analisi del problema. Analisi è un verbo che significa tagliare. Ok? Quindi noi stiamo tagliando un problema in una serie di passaggi più piccoli, ciascuno dei quali può essere un'istruzione del mio pseudocodice. Passaggi matematici, se siete abituati a trovare un'espressione complicata e fare un passaggio per volta, e qui la stessa cosa, eh? con la differenza che non c'è un metodo predefinito per, fare, per decidere quali sono questi passaggi, l'unico metodo è ragionarci su e, e trovare i vari, appunto, i vari passi. Per cui, adesso, questo lavoro l'ha già fatto chi ha preparato queste slide, quindi noi ce lo troviamo già fatto, se no dovremmo farlo insieme, però questo è un esempio di pseudocodice fatto come elenco puntato. Dove no? dico allora, cosa deve fare questo programma? Per ciascuna auto. Quindi questo, questa parola ciascuna, per ciascuna, mi fa capire che quel blocco di quattro istruzioni, quattro operazioni, non ne chiamo ancora istruzioni, scusatemi, quattro operazioni, andrà fatto due volte. Ci fossero sette auto, andrà fatto sette volte. Quindi a livello di pseudocodice certo qui sto indicando che quel blocco di operazioni viene ripetuto più volte. Ed è chiaro che le operazioni che vengono ripetute sono queste quattro. Perché poi, diciamo così, il rientro dell'elenco puntato ci fa capire che poi ho finito, poi faccio un'altra cosa. Quindi faccio il blocco 1 che è questo. Questo blocco 1 corrisponde alla ripetizione, due volte perché abbiamo due auto, di questi quattro sottoblocchi. Quindi faccio 1, 2, 3, 4, poi torno su e faccio 1, 2, 3, 4 di nuovo. Un po' come quando avete un ritornello nella musica, no? Poi finito questo, finito di ripetere o, come diremmo tra poco, iterare su questo blocco, passiamo al blocco successivo. Il blocco successivo si basa su un confronto, confronto di valori, costo totale 1 e costo totale 2, che provengono dal, dai calcoli fatti nei passaggi precedenti. E questo è un blocco di tipo condizionale, cioè c'è una condizione, se è vera una certa cosa, un po qui siamo, questo è il, è il rombo no? del diagrammi di flusso. Se è vera una certa cosa, fai una certa azione, se non è vera quella condizione, fai un'azione diversa. Allora, nella semplicità di questo algoritmo, qua dentro ci sono tutti gli ingredienti di un programma. Un programma alla fine è sempre una combinazione di dati. Dati in ingresso, dati in uscita e dati intermedi. Dati che contengono dei valori, li chiameremo variabili queste cose che contengono dei valori, elaborazioni fatte su questi dati, conti, calcoli, no? L'elaborazione è una divisione tra un dato che conosco e un altro dato che conosco, qui mi manca forse un blocco davanti che mi chiede l'immissione, l'input dei dati, ma non mi stava, poi si schiacciava tutto nella slide, quindi ho dei dati, faccio delle elaborazioni su questi dati, le elaborazioni avvengono in un ordine ben preciso. Ordine che normalmente è sequenziale, faccio la prima, poi la seconda, poi la terza, poi la quarta, operazione, ma questo ordine può essere modificato attraverso essenzialmente due, poi ne vedremo un altro paio, ma due operazioni chiave, operazioni di controllo. L'operazione di controllo significa controllano come viene e in che ordine vengono eseguite queste istruzioni e l'operazione di controllo più semplice è l'alternativa, se o fai una cosa o fai l'altra. L'altra operazione di controllo è la ripetizione. Quindi alla fine un algoritmo significa prendere un problema e decomporlo pezzettini, fare se pezzettini più sempre più piccoli, fino a quando il singolo mattoncino in cui abbiamo decomposto il problema è o un'operazione di input, o un'operazione di output del risultato, scegli auto 1, stamperà, devi scegliere l'auto 1. O un'operazione di input, o un'operazione di output, o un'operazione di elaborazione dati, quindi un calcolo, una formula. o un'istruzione di controllo di tipo alternativa, o un'istruzione di controllo di tipo ripetizione. Mi sono state sulla dita di una mano, di cui l'input e l'output fanno ridere. Quindi alla fine un algoritmo è fatto di scelte, ripetizioni e calcoli. Bom, se riusciamo a, a decomporre un problema in una combinazione opportuna di questi tre signori avendo all'inizio l'input dei dati e alla fine l'output dei risultati abbiamo decomposto il nostro problema ovviamente deve essere preciso quindi questa scelta non è se l'auto va più veloce o se l'auto mi piace di più no, devo dire che se su una base di una condizione che sia Certa, ma in questo caso se è un'uguaglianza un matematica so se è vera o falso. non sempre no, dovremmo fare disuguaglianze matematiche, eh. però potremmo dire che se il cognome di una determinata persona è maggiore o minore degli intervalli delle del lettere che vi date nel laboratorio allora sta in quel turno oppure no, in quel caso non c'è matematica, c'è ordine alfabetico, ma quindi diciamo, sono dei criteri diversi no? di scelta, non, non necessariamente devono essere numeri calcolati, ma eh, la costante di tutto questo è che l'operazione deve essere chiara, univoca. Okay? Quindi la difficoltà nostra è a prendere un qualsivoglia problema e alla fine decomporlo in operazioni di questo genere, che sono piccole piccole. Il problema questo era molto semplice, e già ci ha portato una pagina e mezza di codice, di, no il codice non siamo ancora arrivato, di pseudocodice. Una volta che siamo arrivati qua, scrivere il programma Python che risolve questo significa poco più che ricopiarlo. C'è una corrispondenza quasi uno a uno tra queste righe di pseudocodice e le istruzioni vere e proprie del linguaggio di programmazione si tratta di imparare a scriverlo con la sintassi corretta, e eh, vabbè. Ma la parte di ragionamento è finita. Comincia poi la parte di implementazione, quindi di ficcare questo ragionamento dentro i vincoli che mi dà quel linguaggio di programmazione. Come ad esempio far capire che questo costo totale non è una sola variabile, un solo valore, ma sono due valori diversi, uno per la prima iterazione e l'altro per la seconda iterazione. Questo qua non è così chiaro, perché qui c'è scritto una variabile che si chiama costo totale e qui sotto leggo, il valore, confronto il valore di una variabile che si chiama costo totale 1, che non è la stessa cosa, non si chiama nello stesso modo. Beh, allora Bisogna capire no? come gestire questo, ma questo lo impareremo abbiamo capito come funziona il meccanismo poi si tratta di capire come tradurlo. Okay? si tratta di imparare tipi di dati più complessi le operazioni che posso fare sui tipi di dati più complessi e così via quindi da un lato abbiamo un percorso top down che dà un problema una strategia risolutiva top down dall'alto verso il basso decompongo, decompongo, decompongo semplifico, semplifico, fino a quando arrivo a delle cose che ogni riga di questo è banalissima poi contemporaneamente ci sarà un processo bottom up che conoscendo le funzioni che sono disponibili nel mio linguaggio di programmazione so quali funzioni posso usare per implementare ciascuna di queste istruzioni devo poi fare, agganciare al, lingu al linguaggio di programmazione l'implementazione di questo algoritmo che è quello che cominceremo a fare Okay? Eh, e che ovviamente è diverso a seconda del linguaggio di programmazione tornando all'esempio no, delle squadre di laboratorio ci sono linguaggi di programmazione come ad esempio il, il Python in cui confrontare l'ordine alfabetico di due stringhe si fa semplicemente col segno di minore non è un problema è un'operazione predefinita eh, ci sono linguaggi come il Java che eh, richiedono una funzione opportuna che si chiama compare compare to per fare confronto non posso usare semplicemente il minore se no viene fuori una cosa che non c'entra niente ci sono linguaggi come il C che richiedono invece una cosa astrusa, string compare maggiore di 0, minore di 0. in entrambi i casi si può fare si può fare in modo più semplice o meno semplice o più contorto a seconda delle caratteristiche del linguaggio cioè, ci sono alcuni linguaggi per cui alcune cose sono più semplici, altri linguaggi per cui alcune cose sono meno semplici. Ma questo è l'ultimo miglio, no? l'ultimo tratto del nostro percorso. Quello in cui dobbiamo poi mappare sull'operazione del linguaggio i, le operazioni che abbiamo già deciso. Vabbè, questo altro. poi alcuni di questi esercizi sono ripresi nel laboratorio, quindi eh, non ve li racconto insieme. E quindi ho, ho parlato di linguaggi in generale, sì, perché di linguaggi di programmazione ce ne sono tanti, noi qua ne abbiamo scelto di approfondirne uno, che è quello che io ritengo che didatticamente sia, diciamo, quello più presentabile. No? E a seconda del linguaggio possiamo avere alcune operazioni, diciamo che sono già predefinite nel linguaggio, e invece in altri linguaggi no. Quindi ci sono alcuni linguaggi che hanno operazioni, dispongono già, allora immaginate di fare il confronto, per una calcolatrice che abbia solo le quattro operazioni, più o meno per diviso, radice quadrata, via, perché siamo generosi, e un'altra calcolatrice scientifica, di quelle che non vi fanno usare. No? E con tutto seno, coseno, eccetera, eccetera. E alla fine i conti li potete fare a mano, con la calcolatrice con le quattro operazioni o con la calcolatrice scientifica. Alla fine al risultato si arriva. Con una fatica diversa, ovviamente perché se per caso devo fare una tangente iperbolica e eh, ho la calcolatrice col tastino, mi basta premere un tastino, altrimenti se ho la calcolatrice con le quattro operazioni, allevamento potenza, via, allora lo posso fare lo stesso, ma devo ricordarmi la formuletta, devo fare un passaggino. No? E, e... Mi richiede più passaggi per fare la stessa operazione, perché la singola operazione supportata dalla calcolatrice è più semplice. Con questo noi intendiamo che esistono linguaggi a livelli diversi, alcuni linguaggi più di basso livello, dove le singole operazioni sono più semplici, singole operazioni offerte dal linguaggio, come se avessero meno tastini. E linguaggi di alto livello, dove le singole operazioni, i singoli tastini no, offerti dal linguaggio, sono già più complessi, più evoluti. E quindi, in un certo senso, se io li so sfruttare, lavoro di meno. Perché certe operazioni più di alto livello sono già predefinite all'interno del linguaggio. Lavoro di meno se riesco a sfruttarlo. Attenzione, quel pezzo di frase non è da dimenticare. Eh? Io, eh, una parentesi per chi di voi magari ha già visto il C, io vedo molto spesso gente che impara il Python ma continua a pensare in C. E quindi va giù con nei dati quando in realtà, il, diciamo così, le funzioni sulle, che impareremo sulle strutture dati, sulle liste in in Python di solito ti evitano di fare tutte quelle contorsioni mentali a cui siamo abituati, quando il linguaggio non ci offre altro modo che farlo così. Chiuso parentesi, chi non ha capito fa lo stesso, perché tanto eh, chi, non, chi non arriva dal C non può capire quanto si soffre. Ehm, quindi abbiamo linguaggi di vario livello e che sono poi adatti ad ambiti diversi, eh? non sto dicendo che il linguaggio ci faccia schifo in assoluto, è molto adatto a certi ambiti, quando effettivamente ho bisogno di molta velocità di esecuzione, eh, operazioni magari di controllo vicino all'hardware del calcolatore, e allora eh, è l'unica scelta, invece quando devo fare non so, con parti grafiche userò, fare un sito web e alla fine probabilmente, anzi tutti i siti web devono usare per forza il linguaggio javascript e quindi un linguaggio che funziona in quell'ambito lì Python fa un po' di tutto, lo fa da abbastanza livello ad alto livello quindi ogni linguaggio ha le sue caratteristiche ha un set di operazioni predefinite diverso, alcune operazioni predefinite più semplici e quindi dovrò per lavorare di più, altri hanno operazioni predefinite più evolute, più di alto livello e quindi se le so usare lavorerò di meno. I linguaggi diversi possono avere prestazioni diverse, velocità di esecuzione diverse, occupazioni di memoria diverse, ma sono tutti dettagli, fatemelo dire. Sono tutti dettagli perché la cosa importante è che noi riusciamo a risolvere il problema e quindi avere in mente un algoritmo risolutivo. Poi, da lì in poi, lavoro manuale, da manuense, di tradurre nel, nel linguaggio, nei vincoli che mi offrono il linguaggio e l'ambiente di sviluppo su cui sto lavorando. Passare da un linguaggio all'altro, io a una persona non chiedo, sai il linguaggio tra e tali? No? Io gli chiedo, sai programmare? Se poi sai programmare e devi programmare in un linguaggio, piuttosto che in un altro, vabbè, te lo studi ma il bagaglio mentale di problem solving, di analisi dei problemi, di costruzione di una procedura risolutiva è comune a tutti i linguaggi quindi da questo punto di vista eh, si sceglie poi il linguaggio di programmazione in funzione del tipo di problema e del tipo di ambiente in cui si deve andare a lavorare molti di voi fanno informatica, nel secondo semestre vi beccate un corso di C è giusto che sia no? Però come prima introduzione abbiamo pensato a un linguaggio che sia, che dia meno ostacoli tecnici e quindi dove la difficoltà principale sia a questo punto quella più algoritmica. Questo per non parlare dei linguaggi ancora più di basso livello, quelli vicino alla macchina. Di tutti questi linguaggi che abbiamo citato, l'hardware del calcolatore non è in grado di capirne, di capirne nessuno. L'hardware del calcolatore è in grado di capire un linguaggio che è ancora più di basso livello rispetto ai linguaggi, diciamo così, umani, leggibili dall'utente che abbiamo citato. Così detti linguaggi assembler, sono quelli legati all'hardware della macchina. No? Cioè i linguaggi di alto livello ci permettono di scrivere cose di questo tipo qua. Se x è maggiore di 3, allora x uguale x più 1, cose di questo genere. No? Istruzioni leggibili magari possono sembrare astruse a prima vista, ma comunque... Però, nonostante il calcolatore di per sé sia in grado di fare le somme, di fare i confronti e di trasferire dei dati, questo uguale vuol dire prendi un valore da una parte e metti da un'altra parte, il linguaggio nativo con cui questo calcolatore parla è un linguaggio molto più di basso livello, come quello sotto ad esempio dove x, il nome della variabile x non esiste. Ma abbiamo deciso che il valore di x lo mettiamo in una cella di memoria di numero 1000, ad esempio. E quindi devo dire al calcolatore che valori prendere da quali celle di memoria, che cosa farci e in quali altre celle di memoria salvare il risultato. Avendo delle operazioni, se parliamo di mattoncini delle varie calcolatrici, beh, il linguaggio assembly ha dei mattoncini ancora più piccoli, ancora meno potenti. Per cui, ad esempio, con la calcolatrice io posso fare 1 più 3 più 7 più 8, quindi faccio una somma di tanti fattori e poi schiaccio un, uguale una volta sola alla fine, con il linguaggio assembly non posso, posso fare solo la somma di due numeri, poi vedere il risultato, poi eventualmente sommarne un terzo del risultato quindi farò più operazioni per una cosa che a più alto livello sembra un'operazione unica. Quindi questo è l'unico vero linguaggio che il calcolatore conosce e che per fortuna in questo corso non dobbiamo usare, perché lì effettivamente le difficoltà diventano veramente molto più difficoltà di codifica che non di, eh, di, di programmazione la programmazione c'è comunque devo arrivare all'algoritmo poi per implementare l'algoritmo non è solo trasformare nella sintassi opportuna bisogna proprio ripensarlo perché eh, il modello di elaborazione è molto vincolato hai un numero finito di, di celle in cui memorizzare i valori eccetera no? queste cose qua quando farete architetture di calcolatori calcolatori elettronici eccetera le andrete a toccare e a scoprire ma a quel punto avrete già un buon bagaglio no? di capacità di programmazione a monte per non spaventarvi di questo. Perché poi dentro il calcolatore noi facciamo i diagrammi di flusso dicendo ok, leggi A, leggi B, leggi C, ma cos'è A, B, C? Concretamente, beh, quando vedremo un pochino più da vicino l'architettura del calcolatore vedremo che il calcolatore alla fine ha un unico banco di memoria di tante celle e ciascuna di queste celle non è che ha un nome, non è che c'è una cella di memoria che si chiama A, una che si chiama C e l'altra che si chiama costo annuale della benzina. Sono numerate da cosiddetti indirizzi di memoria. E dentro ciascun indirizzo di memoria ci sta che cosa? Ci sta un numero che è un numero normalmente binario in base 2, fatto di 0 e 1, dicevamo la volta scorsa. Ci pensa il linguaggio di programmazione a cercare di astrarre rispetto a questa rappresentazione molto becera. Immaginate di avere una, una lavagna gigantesca con 2 miliardi di righe, 64 colonne e in ciascuno quadratino può esserci uno 0, uno 1, 1. Questa è la memoria del calcolatore. 2 miliardi per dire 2 giga di memoria, che sono pochi al giorno d'oggi. Ecco, tutta questa marea di quadratini non ha un senso se la guardiamo così, ma attraverso i linguaggi di programmazione di alto livello riusciamo a dire che per noi c'è una variabile che si chiama x che rappresenta un valore intero e questo valore intero è 3. E il linguaggio sa che una variabile intera ci sta in una cella di memoria. Mentre invece ad esempio c'è un'altra variabile che chiamiamo t che è un numero reale che ha un certo valore e il linguaggio di programmazione sa che questo è un numero reale, magari in quel calcolatore, occupa due celle di memoria. E, sarà, e qui nella cella di memoria c'è scritto meno 11, ma nella realtà ci sarà scritto 01100110. o quello che è. Una sequenza di 011 che vengono interpretati come quel numero. Tutto questo passaggio di, interpretazione, di codifica dell'informazione noi non lo vediamo più nei linguaggi di alto livello. Viene fatto per noi. Quindi noi quello che stiamo programmando in realtà non è il vero calcolatore, cioè sì, stiamo programmando sul calcolatore, ma ci stiamo programmando un calcolatore più furbo di quanto in realtà non sia, il vero calcolatore sarebbe programmato vedendo le cose a questo livello, ma per fortuna ci sono n livelli di traduzione che traducono le cose per noi in modo che quando scriviamo x uguale 3 per 7 lo possiamo scrivere in decimale, lo possiamo scrivere con il segno di moltiplicazione, possiamo dare il nome a una cella x anziché ricordarci che è l'indizio 102 e così via. Questo è ciò che caratterizza i linguaggi di alto livello, perché hanno dei costrutti che sono più vicini al modo di pensare del programmatore. E questi linguaggi cosa avranno? Quindi avranno essenzialmente, qualunque linguaggio, delle istruzioni base, partendo dalle tre che ho citato prima, input, output ed elaborazione e delle istruzioni di controllo, che sono la scelta, partendo dalle due che ho citato prima, che sono quella scelta e la ripetizione. Quindi vuol dire che le cinque tipologie fondamentali di operazioni che abbiamo definito a livello di diagramma di flusso, devono essere ovviamente supportate nei linguaggi di programmazione. Poi, per nostra comodità vedremo che i linguaggi di programmazione magari di istruzioni di scelta ne hanno due o tre diverse e usiamo quella che c'è più comodo, oppure istruzioni di ripetizione ne hanno delle diverse. Ma il concetto è sempre lo stesso, è solo che poi la realizzazione pratica, a seconda di cosa devo fare, no, eh, avrò delle sintassi leggermente diverse che posso scegliere. E mi dà più facilità, no? mi dà più opportunità. Ehm... Um, più altre istruzioni che potrebbero non corrispondere a istruzioni realmente eseguibili, noi vedremo ad esempio in C c'è l'include, in Python c'è l'import, che, che sono le dichiarazioni che dicono questo programma usa questa libreria, non gli sto dicendo nulla fai, fai un, di, di, di operativo, non gli sto dicendo fai una certa cosa, dico che questo programma ha bisogno di una certa libreria e poi lui ci penserà a trovarla. Quindi ci sono istruzioni in più che sono istruzioni per preparare l'ambiente operativo che non fanno ancora parte del programma eseguibile vero e proprio. E ogni, ogni programma avrà il suo, questo è un frammento di un ipotetico programma in un linguaggio inventato, quindi non corrisponde non facciamo favore o sfavore a nessuno. Eh, domani in ogni linguaggio di programmazione alla fine si ritrovano sempre le stesse cose. Operazioni aritmetiche, confronti, assegnazione di valori, creazione di variabili, quindi dando dei nomi X, Y, C, si chiamano qua, a dei valori. E istruzione di controllo, qui c'è un'istruzione di controllo che si chiama if, then, scritta in questo modo, input output, qui c'è un output che è un esempio di print. I vari linguaggi di programmazione differiscono soprattutto nelle parole chiave che supportano e nel modo con cui rappresentano i dati. Ma alla fine la grossa famiglia di linguaggi procedurali, su cui, su cui significato non entro, eh, si somigliano un po' tutti. Ok ad esempio in questo programma c'è tutta una parte di dichiarazioni prima che dice a me serve questa variabile, a me serve quest'altra variabile questo è un numero intero, questo è un numero reale e una parte esecutiva in cui ci sono veramente le istruzioni che il programma una dopo l'altra dovrà eseguire quelle prima servono al linguaggio di programmazione per predisporre quando vede x qua sotto saprà che x è una variabile intera in questo caso però queste regolette qua cambiano di linguaggio di, di linguaggio di programmazione, sia come sintassi che come requisiti. Mm? Um, L'altro punto a cui dobbiamo sempre ricordarci no, di pensare quando sviluppiamo un algoritmo è sempre chiederci come facciamo a sapere che funziona. Prima ho detto una frase, non so se la riesco a ripetere parola per parola, ma era questo siamo convinti che sia il modo per risolvere, per calcolare l'MCD. E' detto, oh, questa è la nostra convinzione fino a quando non lo dimostreremo che lo sia davvero. E l'unico modo per dimostrarlo è provarlo, provare a farlo funzionare. Allora, a livello di pseudocodice, io posso provare a simulare lo pseudocodice. Col ditino, provo a fare. La macchina stupida che dice, ok, questa operazione, adesso leggi, C, leggi A, allora facciamo finta che ci sia 10, allora, ok, A vale 10. Leggi B, ok, facciamo finta che sia 12, allora B varrà 12. Poi l'istruzione dopo cosa, cosa dice? E così via. Un'istruzione dopo l'altra provo a dimenticarmi che l'ho pensato io il problema, cercare di non ricordarmi a che cosa serve ciò che ho scritto, ma semplicemente eseguirlo linea dopo linea e vedere a che risultato arrivo. Quando poi ho trovato il risultato, mi ricordo che non sono stupido, e mi ricordo che so qual è il risultato corretto. E allora lo vado a confrontare, il risultato corretto, dalla mia conoscenza, con il risultato calcolato meccanicamente dall'esecuzione dello pseudocodice. Quando sarò a livello di codice, di programma vero e proprio, farò la stessa cosa. Quando ho finito di scrivere il programma, non dico finito, consegno. Eh. Finito, comincio a vedere se funziona. Proviamo, vediamo, verifichiamo. E per verificare un programma uno deve sempre chiedersi quali sono i controlli. Allora se io faccio l'MCD e gli chiedo qual è l'MCD tra 10 e 12 e lui mi dice 2, vuol dire che il programma funziona? Può darsi. Da solo quella prova non mi permette di concludere che il programma funzioni se all'MCD tra 10 e 12 il programma mi rispondesse 3 sono sicuro che non funziona perché ho sbagliato, ma se mi risponde 2 mi dà una piccola iniezione di fiducia sul fatto che forse può funzionare, allora riprovo con 6 e 3 e mi deve rispondere 3 quindi ho provato magari un caso in cui un numero è un multiplo di un altro che è un caso particolare posso provare con 0 e 7 cosa deve fare se uno dei due numeri è 0? è un casino, non è definito cosa farà il programma? non so cosa farà dobbiamo andare a vedere secondo me mi stampa un, o 0 o 1 forse mi stampa 1 ma magari l'AMCD tra 0 e 7 matematicamente non è definito allora questo è un caso limite eh, sui casi limite ci siamo dimenticati di dire cosa succede il caso limite è 0, il caso limite è 1, il caso limite se i due numeri sono uguali, l'MCD tra 3 e 3, fa 3, ma il programma magari dovrebbe funzionare anche in quel caso, ma magari no, cioè qui stiamo facendo un gioco in cui cerchiamo, avendo creato il programma più bello del mondo, cerchiamo di metterlo in crisi, cercando di dare dei valori sensati per vedere se il risultato mi viene fuori sensato, e dei valori meno sensati per vedere se lui comunque è in grado di accorgersi ah, okay, che, che, che la, la richiesta non è legittima, non ha senso, quello dell'auto se gli do un prezzo della benzina di meno 2 euro al litro magari il programma dice sì, ti piacerebbe, e, e si blocca, non è che ti diamo un risultato in cui la Ferrari si paga da sola, no? costa tanto ma poi dopo più, più vai avanti più ti dà. Da... no, non funziona così. Quindi dobbiamo sempre chiederci quali sono una serie di test, cioè di prove che facciamo con il nostro programma, prima a livello di pseudocodice mentalmente con carta e penna e poi sul programma vero e proprio che alla fine ci convincano che il programma funzioni correttamente. Eh, ho detto ci convincano, ho detto ci dimostrino, perché dimostrare non si può, perché i casi possibili di input sono infiniti, ci convincano nel senso che abbiamo provato tutte le, tutti i casi che ragionevolmente ci sembrava che potessero capitare e in tutti questi casi il programma ha fatto la cosa corretta. Magari ci sono dei casi limiti a cui non ho pensato e allora magari il programma funziona bene anche in questi casi limiti e magari no. Eh, se non ci ho pensato è un terno all'otto. Quindi in pratica ogni volta che pensiamo a una sfaccettatura del, progra del, pro del programma, ok, abbiamo acquisito dei dati in ingresso, problema della macchina, questi dati devono essere tutti positivi. Non ha senso che nel prezzo di vendita, nel prezzo della benzina, nell'efficienza eh, energetica non devono mai essere negativi. Abbiamo delle idee sui valori, che possono, sul range di valori che possono avere. Tutta una serie di informazioni che abbiamo sui dati di ingresso che ci dicono quando sono validi. E quindi dovremo poi provare il programma sia con i dati validi che con i dati non validi che con i dati al limite proprio per essere la validità, no? una delle discussioni che abbiamo avuto durante il weekend sul gruppo è di dire ma questi cognomi no, sui gruppi di laboratorio sono inclusivi o esclusivi? Cioè minore o minore uguale? Eh, dovrei specificarlo perché è facile per una persona che, che, inizia, che ha il cognome che inizia con la E e sicuramente tra la D e la F non ci piove ma quando mi avvicino al limite devo fare più attenzione ok Uh, se ci fosse una persona che si chiama veramente FOI di cognome lo metto di qua o lo metto di là no? e ci fosse una persona che si chiama FOIR eh, questo è un baco del sistema mio perché FOIR viene dopo FOI in ordine alfabetico ma viene prima di FOJ e allora doveva finire? Nel buco tra i due. No? Quindi ha sbagliato. Se non ho fatto casini non c'è nessuno che si chiama in quel modo, in quel range, no? Però vedete anche una cosa molto semplice come dividere eh, non è così scontata. Ci sono dei casi limite quindi non ho pensato, magari non c'era nessuno, domani si scrive uno che si chiama così. E mi salta tutto. No? E c'è io il laboratorio quando lo faccio, è una cosa tua di notte farlo, no. Eh, quindi ricordiamoci sempre il messaggio qual è quando sviluppo un algoritmo di, di avere una buona idea di quelle che potrebbero essere una serie di input normali ragionevoli e una serie di casi limite e lasciamoci del tempo alla fine per testare questi casi e per correggerli eventualmente perché io so i test da fare oh elencato 10 casi che voglio provare e quando i primi 7 vanno bene arriva l'ottavo non funziona eh, allora vorrei dire che devo tornare sul programma oppure tornare sull'algoritmo e andare a capire perché non funziona e quindi all'inizio come vi ho accennato già normalmente ci si mette quasi tanto tempo a scrivere il programma quanto per verificarlo e correggerlo poi dopo magari si migliora un po', ma è comunque tempo che, che ci serve. Ok, in questo contesto proviamo a spendere l'ultima mezz'ora per cominciare a introdurci effettivamente all'ambiente Python, al linguaggio Python, poi domani inizieremo con le variabili, con i primi costrutti, eccetera. No? Per adesso cominciamo a vedere come ci si muove. Allora, Python... Come dicevo, era un linguaggio che era, come dicevo nel, nel video che vi ho postato la settimana scorsa, linguaggio costruito da questo signore, a cui non piacevano le caratteristiche dei linguaggi di programmazione che esistevano e se ne ha inventato un altro. Vabbè. Poi ha avuto molto successo questo linguaggio per due motivi essenzialmente, che sono elencati qua. Il primo che ha una sintassi molto semplice e lineare, rispetto ad altri linguaggi che hanno sintassi più complicate, no? quindi più facili da imparare perché hai meno regolette sintattiche, poi non sono quelle che ti danno il carico cognitivo, cioè la difficoltà operativa, le, le regole di sintassi, però aiuta ad avere una cosa più semplice ma soprattutto più regolare, nel senso che non ci sono casi particolari diversi, a differenza di altri linguaggi. Quindi questo dava una buona facilità di apprendimento. E poi la seconda è che l'ambiente Python arrivava già, arriva già con una serie di librerie predefinite, di funzioni predefinite. Allora, ogni linguaggio, come dicevo prima sui tasti della calcolatrice, arriva già con una serie di funzioni predefinite. Poi se ne possono sempre aggiungere altre, però come versione base... Ogni linguaggio ha quella che si chiama normalmente libreria standard. Libreria è una traduzione sbagliata dall'inglese library, standard library. Ovviamente library vuol dire biblioteca. Okay? Quindi la biblioteca è un insieme di volumi, un insieme di informazioni, un insieme di cose. Quindi noi dovremmo dire in italiano una biblioteca standard, solo che tutti dicono libreria, quindi diciamo libreria, che sembra che non c'enti niente infatti è una biblioteca di funzioni, di azioni, di operazioni che posso fare. Allora, la libreria standard contiene le funzioni già comprese nel linguaggio nel momento in cui lo installo. Quindi quando voi avete scaricato dal sito di Python qui l'interprete del linguaggio Python, poi vediamo cosa vuol dire interprete, eh, avete automaticamente scaricato anche questa libreria standard fatta di... Va svariate migliaia di funzionalità già comprese. Infatti, eh, Van Rossum diceva che Python è un linguaggio con le batterie comprese, batteries included. Per esempio, quando, quando vai a comprare un giocattolo, ti regala un giocattolo a Natale, un giocattolo a batteria, allora ti arriva il giocattolo ma non ha le batterie dentro. E al giorno di Natale, ovviamente, i negozi sono chiusi e tu non puoi giocare perché non hai le batterie. Molti linguaggi di programmazione sono un po' così. Il linguaggio ha tante potenzialità, ma non ha tutto ciò che ti serve per poter lavorare. Ecco, Python ha avuto, ha, un, ha avuto un approccio molto ampio di dare già in qualunque installazione già una marea di librerie disponibili. E questo permette di semplificare l'installazione. Cioè se devi far girare un programma, scarichi Python e lo fai partire. Se dovessi fare un in di scaricare il compilatore, poi quella libreria, poi quell'altra, poi installarlo nella cartella giusta, poi compilarla, eccetera, eccetera, passi due ore prima di aver scritto una riga di codice. Solo per preparare l'ambiente in cui lavorerai. Ecco, da questo punto di vista Python è molto più immediato. Il Python che abbiamo scaricato, che cos'è? È un interprete. L'interprete che cos'è? È un programma quando avete scaricato il programma Python, da python.org, l'avete installato nella vostra macchina, questo programma è capace a leggere le istruzioni che scriviamo noi e tradurle, interprete, in linguaggio macchina. Quello brutto. Quello è il suo lavoro. Quindi man mano che scriviamo istruzioni, lui prende un'istruzione, traduce in linguaggio macchina e dice al computer, fai quello, esegui quello. Riga dopo, traduce in linguaggio macchina, fai quello. E così via. Quindi è molto immediato. Rispetto ad altri linguaggi di programmazione non c'è un passo che a volte viene chiamato di compilazione, cioè di traduzione del programma in, in versione eseguibile proprio perché la traduzione avviene durante l'esecuzione. Quindi anche lì basta che schiacciapigiamo un tastino e il programma parte. Um, Come è fatto l'ambiente Python? Allora qui ho messo solo i link più importanti che è quello per scaricarsi l'interprete e il sito in cui c'è la documentazione ufficiale di Python stesso no? documentazione ufficiale che andremo a volte a consultare quando magari abbiamo dei dubbi su come funziona una certa funzione funziona funzione, scusate il, gi il gioco di parole no? una certa opzione di una funzione non mi ricordo esattamente com'è sulle slide non c'è ma perché le slide mica sono la bibbia eh, sul libro devo andare a cercare lì ho diciamo, l'elenco alfabetico di tutte le funzioni con tutte le opzioni possibili ci vuole un attimo per imparare anche a consultarla questa documentazione ufficiale, perché a volte non è scritta in modo del tutto intuitivo. Lo è quando uno comincia a ragionare da programmatore, però all'inizio sembra che non gli dica le cose che invece eh, gli servono. Quindi proprio quando faremo programmini insieme, molte volte proprio andremo a cercare, se abbiamo un dubbio, cosa dice la documentazione ufficiale sul funzionamento del programma. Poi eh, ho messo questi altri link, eh, in particolare il primo, eh, ci sono vari, molti tutorial su vari argomenti, a volte nelle slide più avanti anche un argomento che magari secondo me non è trattato molto bene nel libro, troverete un link a questo sito Real Python che eh, secondo me è fatto bene. Um, non ho detto ma mi sembra ormai scontato a questo punto che la maggior parte dell'informazione del materiale è in inglese e questo diamo per scontato che non sia un problema, anche perché non lo deve essere. Eh, ma è semplice, la documentazione tecnica è sempre molto semplice. Poi c'è anche molto in formato di libro, di testo ovviamente ce l'abbiamo anche in italiano, però le, le risorse che trovate online, quasi sempre, c'è un rapporto di 1 a 10.000 tra ciò che trovate in italiano e ciò che trovate in inglese, quindi cominciate ad abituarvi. Okay? Allora, un programma in Python, che cos'è? Non è altro che un file di testo, che contiene delle istruzioni scritte secondo la sintassi Python, che poi, dato in pasto questo file di testo, all'interprete Python, fa sì che l'interprete lo esegua una riga dopo l'altra. Quindi basterebbe aprire blocco note e cominciare a scrivere, e ne stiamo già scrivendo programmi Python. E si può fare. Ma eh, a volte può essere più comodo avere dei programmi dedicati che ci aiutino a sviluppare in Python, ma per dimostrarvi che è vero basta farlo, no? se io prendo un blocco note e ci scrivo dentro un programma in Python, vediamo se riesco a ingrandire, ad esempio print, aperte virgolette, ciao, chiuse virgolette, chiusa tonda, questo è un programma in Python, poi impariamo, impariamo la funzione print tra poco. Lo salvo da qualche parte e perché lui lo riconosca devo salvarlo con un'estensione non txt ma con un'estensione py, quindi vediamo un attimo di salvarlo qua in una cartella che conosco. Ok, ciao.py Qui ho scritto e ho salvato un programma in Python. Poi non capita niente. Non capita niente fino a quando non chiedo all'interprete Python di eh, eseguirlo. Ah no, qua non funziona, scusate. Um, quindi dovrò... Aspetta che dove... Aspetta eh. Program files. Python, eccolo qua. Allora io ho installato, non si ved vediamo se riesco a ingrandire anche questa, sì. Eh, ho quando ho installato il programma su Windows, lui ha installato l'interprete Python, che è un programma che si chiama python.exe, da qualche parte sul mio computer quindi se io dico al mio computer qui ho aperto la finestra di comando no? una command prompt direttamente nel sistema operativo quindi dando i comandi a basso livello senza finestre grafiche e tutto dico questo è l'eseguibile di python è l'interprete python e dico caro python esegui il file il programma che c'è nel file dunque che ho salvato sulla cartella data teaching informatica 2022 settimana e settimana 2 ciao.py quindi l'interprete python che ho salvato lei è stato installato in quella cartella esegui questo file che ho salvato in quell'altra cartella avendolo scritto col blocco note è eh, questo qui e quando faccio invio lui scrive sotto ciao. Cos'è questo ciao? È l'output del programma. Qui non c'è bisogno d'altro. L'interprete Python è installato, io scrivo il mio programma e dico all'interprete Python eseguilo. E lui lo fa. Senza che ciao, avessi, gli avessi chiesto anche quanto fa 3 più 2, e salvo ovviamente, torno qua, Ridò questo stesso comando e lui mi 5. Ciao, 5. È difficile emozionarsi di fronte a questi programmi. Però è il primo passo. Allora, questo è l'esecuzione di un programma senza alcun ambiente di sviluppo. Lavoriamo beceramente con i singoli file. Per lavorare un po' comodamente... Mi piacerebbe avere un programma che mi permetta no, di essere un pochino più agevolato. Per questo vi abbiamo chiesto di installare anche il programma PyCharm, che è uno dei vari ambienti di sviluppo che ci sono per Python. No? In cui non è che posso fare niente di più rispetto a quanto facevo prima direttamente con un file di testo e blocco note, però lo faccio in modo più comodo. Ad esempio questo è l'avvio del programma di PyCharm e la prima cosa che mi chiede è di creare un nuovo progetto. Allora PyCharm ragiona per progetti. Un progetto può contenere tanti file al loro interno e ciascun file Python può essere un programma indipendente dagli altri che però decidiamo per nostra comodità di raccogliere in un unico progetto. Quindi un progetto è un contenitore di più file contemporaneamente. Questi vari file possono essere tanti programmi diversi o possono essere i pezzi di un unico programma molto grande. Questo a PyCharm non interessa. Però prima di cominciare a scrivere un programma lui mi chiede dimmi qual è il progetto, cioè anche la cartella in cui salvarlo. Allora io clicco su nuovo progetto e mi chiede, qui sto, versando, sto usando la versione education, la versione edu la più semplificata, di PyCharm okay? se, se avete installato la versione community a questo punto c'è una, una videata in mezzo che vi chiede che tipo di progetto voi e voi selezionate un progetto pure python semplici, se, di, semplicemente in python qui mi chiede qual è la cartella in cui salvare, creare questo nuovo progetto quindi la chiamiamo progetto ciao eh, posso andare qua a fare sfoglia cartelle vedo dove salvarla e ne creo una nuova qua sotto mi sta dicendo questa è la cartella in cui salverà il mio file qui mi sta dicendo qual è la versione di python che vuoi usare questo qua era quello di prima che ho usato già prima vedete? program file python 3.10 solo che PyCharm l'ha trovato da solo ogni progetto ha associato un, una versione di python che lo farà funzionare, farà eseguire questo perché se sul computer avete installate varie versioni, ogni progetto ha la sua normalmente non abbiamo bisogno di toccare nulla in questa sezione qua crea così abbiamo creato il progetto lui si predispone crea un po' di cartelle che sono qua su sfondo giallo che è roba sua interna dove c'è la libreria standard tanto per capirci ma a noi non interessa vederle e abbiamo praticamente un progetto sulla sinistra abbiamo i file del progetto e sulla destra abbiamo il contenuto di questi file quindi per fare il nostro esempietto posso andare, devo creare un nuovo file per creare un nuovo file all'interno del progetto un modo può essere di posizionarsi sulla cartella di progetto fare new python file la stessa cosa ce l'ho anche dal bottone file new è la stessa cosa python file mi chiede il nome del file python e a questo punto mi ha creato un file vuoto all'interno del progetto dove per farvi vedere che è la stessa cosa io posso fare copia e incolla di questo e poi posso provare a eseguirlo quindi sulla sinistra ho le cartelle, la cartella di progetto che ho creato quando ho creato un nuovo progetto che contiene i file di progetto. Sulla destra ho il contenuto di questi file che posso scrivere, modificare, aggiungere, correggere eccetera e in più ho la possibilità di eseguire questi programmi, vedete questo freccione verde significa esegui quando clicco questo il mio PyCharm dirà all'interprete Python, esegui questo programma. E l'output del programma, l'input e l'output del programma compariranno in una finestra che sta sotto, che compare sotto, una finestra che si chiama run, cioè run vai, esegui, parti. Quindi noi lavoreremo in un ambiente che ha queste tre finestre qua, il file sulla sinistra, il programma sul, sulla destra e l'output, l'esecuzione del programma in basso la versione community non ha il freccione verde qua ma ce l'ha in alto sopra o se no si può sempre prendere sul nome del file che dobbiamo eseguire tasto destro esegui ciao nel dubbio poi parleremo a, a usarlo no? l'altra cosa che notiamo in questo ambiente di sviluppo è che a differenza della versione blocco note è più carino non solo è più facile far eseguire il programma perché non devo scrivere quel comando astruso per cui mi avete guardato storto. Ma eh, ciò che, vedete che tra virgolette l'ha scritto in verde, il ciao, e il 3 più 2 l'ha scritto in blu, anzi il 3 e il 2 sono stati scritti in blu. Perché in qualche modo l'ambiente di sviluppo capisce che sto scrivendo qualcosa in Python e mi evidenzia con colori diversi, con notazioni diverse, la, le varie parti della sintassi del linguaggio in più mi aiuta anche perché se io dimenticassi questa parentesi tonda, mi mette un segno rosso per dire: Ciccio, qualcosa qua non va. Non mi quadra, non riesco a capire cosa hai scritto perché non hai seguito le regole opportune. Cosa che invece il blocco note, poverino, che ne sa lui. Quindi mi aiuta anche nello scrivere perché in qualche modo mi evidenzia la sintassi, ovviamente non, mi può, non può capire se il calcolo che sto facendo è giusto o no, Abbiamo un senso oppure non abbiamo senso. Se ho sbagliato la formula del delta dell'equazione di secondo grado, non può saperlo. Però se ho sbagliato a mettere parentesi nella radice quadrata, sì. Okay. Mi corregge semplicemente gli errori, mi evidenzia, non mi corregge gli errori, non corregge, solo evidenzia gli errori di sintassi. Tra l'altro se io provassi a eseguire questo programma così, fargli run, perché ovviamente l'ambiente di sviluppo mi aiuta, ma non mi costringe, non mi obbliga, io posso fare run e a questo punto sarà Python stesso questa siamo nella finestra di run che mi dice guarda io ho provato a eseguire questo programma però alla linea 1 che è l'unica c'è già un errore che questa parentesi qua non è mai stata chiusa quindi un programma che contiene degli errori di sintassi vabbè L'ambiente di sviluppo me lo segnala, ma soprattutto in un programma che non può partire il lavoro da traduttore che fa a Python non può tradurlo se la frase di partenza è scorretta. Se dovete fare una traduzione da una lingua a un'altra e nella frase di partenza è sconclusionata, non c'è il verbo, eccetera, cosa traducete? Non ha senso e quindi non puoi farlo. Quindi gli errori di sintassi vengono bloccati subito. Gli errori di logica un po' meno. Per cui se io, anziché scrivere ciao, mi è scappato il dito sulla tastiera e ho un saluto molto più prolungato, ma non era quello che volevo, è sbagliato magari, ma in senso funzionale. Cioè fa la cosa sbagliata, ma dal punto di vista sintattico è corretto. Dal punto di vista del linguaggio fa una cosa che può essere corretta, che ne sa lui. Quindi, Ovviamente gli errori logici saranno molto più difficili da trovare degli errori di sintassi. Questo è l'ambiente in cui lavoreremo per buona parte del tempo. Volevo presentarvi anche un altro ambiente di esecuzione che può essere comodo magari quando siete su un computer su cui non c'è installato Python o altro che è il sito replit.com Questo sito qua, eh, chi si ricorda, aspetta, bisogna crearsi un account su questo sito, ma poi praticamente è un ambiente di sviluppo online. Quindi qua sono su un sito web repli.com, ho i miei programmi che lui chiama i REPL. posso creare nuovi create, c'è un bottone create qua, posso creare un mio programmino. Mi fa scegliere in quale linguaggio lo voglio creare, perché questo ambiente di sviluppo supporta vari linguaggi diversi. Scegliamo un linguaggio in Python, lui si inventa un nome strano, se, se ci piace questo nome strano, se non ci interessa, stiamo solo facendo una prova al volo così, lasciamo questo nome strano, altrimenti diamo un nome che abbia un senso. Crea. Quindi... Prima ho lavorato sul mio computer usando PyCharm che avevo installato prima. Qua invece mi sono collegato a questo sito, quindi lo potete fare da un tablet, lo potete fare da un computer di un amico, quello che volete. E abbiamo anche qui un progetto online che ha più o meno la stessa struttura. Sulla sinistra ci sono i file, sulla, sul centro c'è il programma e sulla destra c'è l'output, l'esecuzione del programma. normalmente non è così lento ah, volevo farvelo vedere ma non collabora ah si è proprio bloccato ok ah, si è bloccato proprio il browser Allora, riproviamoci, eccoci qua. Quello che ho appena creato dovrebbe essere... Vabbè, allora, creiamo un altro nuovo che non mi ricordo come si chiamava. Python. Ok. E qui c'è, lo chiama main.py in cui posso scrivere un altro messaggio ah, qui ho scritto print e quindi sarà infatti anche lui vedete che me lo segnala dicendo guarda questo print non esiste ah vero, deve essere print il comando quindi anche qua posso creare dei file posso scrivere il programma e lui mi colora, mi aiuta perché sono 17 mi segnala eventuali problemi di sintassi e poi se voglio, se tutto va bene, facendo run l'output del programma e l'eventuale input che posso richiedere lo trovo nella colonna di destra. E il file me lo trova salvato su questa piattaforma REPL, poi se voglio me lo posso salvare sul mio computer facendo export oppure facendo copia e incolla, ma i due sistemi sono assolutamente analoghi, assolutamente equivalenti, perché tanto alla fine stiamo scrivendo Python che viene eseguito dall'interprete Python che è standard. Quindi le interfacce possono essere diverse, ma tipo, i programmi che scriviamo saranno identici e il modo in cui vengono eseguiti sono anche identici. Alla fine sono tutti ambienti che ci facilitano rispetto a lavorare appunto a basso livello col blocco note, ma che ci agevoleranno parecchio la vita nel seguito qui ci sono tutte le slide con queste cose ma sto guardando se c'era qualcosa da dirvi all'ultimo momento sì, vi rubo ancora un minuto per dirvi una caratteristica di python che invece non è comune a molti altri linguaggi che è quella di poter essere usato un'istruzione per volta, ad esempio io torno qua, se non gli do il file da eseguire, l'interprete Python si mette in ascolto, mette quelle tre freccioline lì che mi dice dimmi, ah io voglio sapere quanto fa 3 più 2, voglio che tu mi stampi abc, quindi anziché preparare le istruzioni in un file, le posso eseguire una per volta. Non lo farò mai perché a me, cioè, non mi basta l'istruzione per risolvere un problema, mi serve un programma fatto di più passi. Però tante volte per testare la sintassi, per vedere come funziona una funzione o cosa, è molto comodo avere la possibilità di eseguire un'istruzione così al volo. Questo lo posso fare anche dentro PyCharm, in questa etichetta, che si chiama, in questa linguetta che si chiama Python Console. Se cliccate su Python Console bisogna dargli un permesso e poi qua sotto ti permette di scrivere anche qua istruzioni Python. Facciamo sempre il solito 3 più 2, io qua scrivo le istruzioni e lui mi scrive sotto il risultato, un'istruzione per volta. E la stessa cosa anche su Replit, 33 diviso 6, diviso 4 fa 8,25. Quindi normalmente scriviamo un programma completo e chiediamo all'interprete di eseguire il programma completo, un'istruzione per volta. Ma lo faremo molte volte per provare, per imparare, per verificare, possiamo anche eseguire un'istruzione sola per volta all'interno della console, vedete che sia in Replit la chiama console che PyCharm la chiama console. Quindi un interprete interattivo in Python su cui posso provare delle istruzioni. Il resto lo vediamo mercoledì.